Magari. Ciao Elisa! Buonasera a tutti! Allora! Questa sera, ciao a tutti, avevo il microfono spento, ciao nè. Questa sera abbiamo avuto qualche problema tecnico ad iniziare mm, non funzionava proprio tutta l'apparecchiatura che dovevamo usare quindi ci siamo un po' arrangiate e speriamo che la diretta sia interessante e, e soprattutto fruibile, ci dovessero essere delle difficoltà che non ci sentite che non funziona come dovrebbe funzionare mi raccomando segnalatelo, mettete il commentino così cerchiamo di, di rimediare e di trovare delle soluzioni per ora ci, ci scrivono buonasera e ciao a tutti un po' di persone, quindi almeno il ciao l'hanno sentito ciao, ciao grande allora, intanto ciao Donatella, benvenuta Grazie. Ciao Elisa, ciao, ciao, a Elisa che... ciao a tutti quelli che ci seguono, grazie di esserci. Sì, grazie di essere collegati insieme a noi stasera. Trattiamo un tema in questo webinar eh, interessante ma vastissimo, quindi praticamente sconfinato. Il titolo è semplicemente La madre che Donatella vuol dire tutto e vuol dire nulla, no? Eh, gli diamo sì, un'angolazione sì. particolare però a questo tema questa sera cercheremo di mantenerci molto presenti molto compatte soprattutto nella gestione del confronto e dell'approfondimento dell siamo come in tutte le dirette apertissime ai vostri feedback quindi eh, commenti domande che desiderate porre, condivisioni che volete fare, chi ci segue in diretta li mette nei commenti del video o anche chi ci segue in differita chi ci segue in diretta li commenta, io e Donatella li leggiamo e cerchiamo proprio di intrecciarli nel nostro discorso, prendiamo spunto, rispondiamo alle domande, cerchiamo proprio di rendere interattiva la serata proprio perché più ce la tagliamo su misura, come interessa a noi che stiamo, la stiamo creando e stiamo partecipando in questo momento, e più diventa una bella serata di condivisione. Quindi, Donna, vuoi raccontarlo tu qual è il taglio da cui partiamo questa sera per parlare della madre? Sì, eh, come diceva Elisa, trattiamo sempre degli argomenti che hanno una vastità eh, immensa. Ma eh, diciamo che per questa serata, per questo webinar, per questa diretta, partiamo da eh, la madre nell'accezione e non solo dell'accoglienza, cioè la parola chiave, la parola da dove vogliamo partire questa sera è proprio la parola accoglienza, che non è che, che, non è che diminuisce la vastità, però diciamo eh, cerchiamo di seguire questa, questa frequenza, questo, eh, questa direzione. Um. Sì, è un po' come se eh, questa sera utilizzassimo due nomi della madre, uno è quello di uso comune, che siamo abituati a conoscere nell'accezione della lingua italiana, la madre. L'altro sì. è quello invece sì. che siamo... Con cui entriamo in contatto, che ci troviamo a scoprire quando ascoltiamo una delle sfaccettature della madre nel mondo magico, nella dimensione interiore, nella dimensione del sentire. Troviamo una diretta corrispondenza con l'accoglienza e qui eh, ci tengo a fare una piccola precisazione che però credo sia importante. No? La prima cosa che ci potrebbero dire chi ci segue o che potrebbero pensare potrebbe essere sì, la mia mamma tutto è stata con me fuorché accogliente perché mi criticava, perché mi stressava, perché non voleva lasciarmi esprimere tutto è stata fuorché accogliente l'accoglienza ha tante forme, tante sfaccettature ma ancora di più la mamma, la madre ha tante forme tante sfaccettature, magari l'accoglienza della madre tante volte non la si sente nella mamma biologica, magari la si sente altrove. Tu dove la ritrovi l'accoglienza? Per fare un esempio, per, um, per andarla proprio a richiamare come frequenza. Allora, l'accoglienza allora, eh, più immediata è quando io tutti i giorni lo faccio, mi tolgo le scarpe e cammino fu fuori, sul prato, sulla terra, eh, che puoi sapere, accolta, ma accolta proprio che sento che c'è sempre una grande forza che mi sostiene, è un grande insegnamento costante, stabile, che eh, mi si mostra. L'accoglienza è, eh, è naturale della madre, non per forza della madre biologica, perché eh, mh, anche prima, prima di cominciare la diretta mi sono fatta diverse domande e sono sorte diverse riflessioni, e veramente mi accorgo di quante distorsioni abbiamo io posso pensare di essere accogliente e invece posso risultare molto disponibile e non è la stessa cosa la madre terra eh, è sempre accogliente non è disponibile non è disponibile è accogliente è sostenente e eh, non ha distorsioni c'è sempre c'è d'estate c'è d'inverno c'è in primavera c'è in autunno a volte l'erba è morbida a volte l'erba è spinosa a volte è fredda a volte è molto calda a volte ci si sposta sulla sabbia sui sassi ma c'è sempre c'è un'accoglienza costante io ogni volta che eh, mi concentro su dove poggiano i miei piedi, sento una presenza costante. Ed è questa per me l'accoglienza. Sì. È proprio... È proprio... Una presenza costante. Una presenza Sentire. costante. Sentire che c'è una stabilità sempre. Mm. E, sì. e questo io credo che sia... E questo io credo che sia... Difficile da imparare. Non si finisce mai di eh, cercare di impararlo, quindi tutti i giorni io mi toglierò le scarpe finché avrò forza di togliermele oppure non me le metterò direttamente <ride> e continuerò a provare sempre ad essere accogliente come la madre terra. Una cosa che a me piacerebbe trovassimo ad esempio a fare stasera prima di iniziare è proprio di andarla a sentire, questa accoglienza, no? ne parlavamo rapidamente confrontandoci prima di iniziare la serata, ci piacerebbe proprio mh, prima di parlarne, come spesso facciamo in queste serate, prima di raccontarci con le parole o di trasmettere dei concetti, degli stimoli, è bello partire anche da un'esperienza, anche piccola, non importa, sì. ma un'esperienza sì. reale che si vive proprio eh, con il corpo, con l'attenzione, con la partecipazione. Quindi prima di andare a sondare questa accoglienza più nel profondo, eh, mi piacerebbe dedicassimo proprio un minuto eh, a centrarci sul tema della serata, e a sperimentarla d'accoglienza, proprio con questa modalità se, se siete seduti vi chiediamo di appoggiare i piedi per terra se potete, se avete l'occasione, vi, vi chiederemo anche proprio di togliervi le scarpe e, e se riuscite anche i calzini, di appoggiare sì. proprio i piedi nudi sì. a terra o al pavimento, no? non è detto che uno sia in giardino oppure se siete in piedi magari non potete, ehm, sicuramente avete i piedi appoggiati a terra, ma non potete magari togliere le scarpe o i calzini, non importa. Rimanete comunque fermi, cercate di appoggiare bene il peso sui piedi. Chiudiamo un momentino gli occhi, se ci aiuta, o anche solo rimaniamo immobili in quello che stiamo, che stiamo facendo. Ci dedichiamo proprio... Qualche secondo prima di iniziare dove la mia attenzione piano piano si sposta dalle molte distrazioni, dai pensieri, dagli stimoli che ci sono fuori e si concentra sul mio corpo. Sulla mia presenza adesso, qui, in questo momento, che non è né scontata né obbligatoria. Sento i piedi aderenti alla terra. Sento proprio che le sono appoggiati e c'è uno scambio, uno scambio continuo tra ciò che mi sostiene la terra e la pianta dei miei piedi e da lì le mie caviglie le mie gambe le cosce il bacino tutto il corpo fuori continuano ad esserci rumori i pensieri continuano ad arrivare e poi a passare Vi lascio andare. Rimango appoggiata alla terra e la terra è lì. Non è mai accaduto in tutta la vita che io abbia voluto appoggiare i piedi a terra e la terra io non l'abbia trovata. Non è facile, non è senza regole, ma è accogliente. Lo ascolto proprio il formicolio che dalle piante dei piedi risale e smuove delle energie, smuove delle attenzioni. porta una ricarica, uno scambio, mi regalo ancora qualche respiro in questo scambio, mi concedo qualche attimo per stare qui e solo qui, E poi, pian piano, riapro gli occhi e torno a guardarmi in giro. Fateci sapere come state e che cosa vi si è mosso nei piedi. Io, fin da piccola, mi facevo sgridare dalla mamma e dal papà perché andavo a piedi nudi sul pavimento non tanto perché prendessi freddo ma perché mi dicevano mi macchi tutto il marmo! perché avevo i piedi sudati <ride> però ci andavo, andavo lo stesso e continuo a farlo perché proprio lo trovo, lo trovo ricaricante meglio ancora quando lo si può fare ad esempio in spiaggia, sul prato è proprio bello, è una sensazione di quelle di base. Quando tu prima parlavi di accoglienza, Donatella, io ho avuto proprio la sensazione che l'accoglienza non sia affatto corrispondente né con la disponibilità né con un concetto, se vuoi, molto idealizzato di donarsi o di condivisione o di gratuità. Io ho la sensazione ogni volta che cammino a piedi nudi sulla terra o anche sul pavimento o sulla spiaggia o sul prato che ci siano delle regole molto precise. Intanto devo stare bene attenta dove li appoggio questi piedi perché se sono in montagna e cammino sulle ortiche la madre terra in quel momento sarà anche grandiosa ma non è gradevole. Se sono al mare cammino sui granchi o sulle rocce Uguale, devo star bene attenta a come mi muovo eppure la terra c'è con le sue regole con i suoi movimenti energetici ad esempio eh, una cosa che mi ha sempre fatto riflettere no eh, quando, quando guardo le geometrie una delle cose che a me piace sempre fare è guardare le geometrie delle persone, no? mi viene automatico praticamente, cioè tipo il parrucchiere che ti guarda in automatico come hai tagliato i capelli e ne prende atto, no? ormai non si chiede neanche più sta bene, sta male, se, semplicemente ne deviazione prende atto... Professionale. È una deviazione esatto, professionale, deformazione sì. professionale, cioè semplicemente ne prende atto, ah sì, sfumatura alta, la frangia, cioè non gliene frega niente, ti sta bene, o sta male ma se ne accorge. Ecco, anche a me capita di farlo, no? parlando alle persone. Per tanto tempo, una cosa che mi ha lasciata eh, spiazzata tantissimo è che non riuscivo a capire quali geometrie fossero prevalentemente femminili e quali prevalentemente maschili. Cioè nel mondo della geometria ci sono declinazioni maschili e declinazioni femminili della stessa geometria quando tu ad esempio mi dici no, che chiacchieriamo le donne del mazzo dei tarocchi e gli uomini del mazzo dei tarocchi, ecco io per un sacco di tempo questa cosa sulla geometria ho provato a farla ma con zero successo perché non ce l'hanno, una connotazione solo maschile o solo femminile e così eh, accade per tante altre cose che abbiamo intorno, ad esempio questa sfaccettatura della terra che ha un sì. femminile sicuramente molto sì. forte è la madre che ci sostiene, che ci nutre, ma al contempo anche delle regole, degli schemi, delle leggi molto, molto precise. Sì. sì. È così. Ehm. È così. Questa cosa. È, è difficile. È, è difficile accorgersi eh, è difficile accettare però devo e questo già è una delle prime regole tenere conto del contesto dove io eh, Il maschile e il femminile nella madre sono una costante. Nella madre, nell'accoglienza, c'è cioè una componente maschile che è una costante. allora, esatto. Per come la vedo io, per come appare a me sempre più evidente eh, in quello che sperimento, in quello che, eh, che mi permetto, di sperimentare la regola base dove emerge eh, questo maschile dove è considerato è il conten contenimento e il contenimento fa proprio parte della struttura del un po come il nome magico delle regole Sì. Sì. così come l'accoglienza è il nome magico della terra come dicevamo prima eh, sì. Sì. il contenimento è il nome magico delle regole è proprio esatto. così esatto. e la terra sì. di regole sì. ne ha moltissime Mi ha tanto. ha tanto mi colpisce proprio tanto questa cosa che tu hai detto prima eh, che anche la madre è un nome femminile ha tanto femminile eppure dentro ha una componente maschile questo sì, è interessantissimo sì, sì sì ed è fondamentale proprio come che insieme eh, l'accoglienza il contenimento creano quell'equilibrio che mi permettono di camminare su diversi tipi di veramente protetta veramente tutelata Allora non è facile parlare le accezioni mentali quello che noi pensiamo alla madre è femminile ma non è così l'accoglienza non è solo femminile io conosco degli uomini meravigliosi che hanno un femminile molto forte ma non è che non hanno il maschile conosco delle donne meravigliose che hanno un maschile molto forte, ma non per questo non hanno il femminile, ma semplicemente emergono entrambe le parti e piano piano queste parti si integrano. Ecco, La terra è sempre, sempre integrata, il suo maschile e il femminile sono sempre integrati. Quando abbiamo parlato qualche giorno fa delle donne del mazzo dei tarocchi, il mazzo è uno però ci sono 10 donne e 12 uomini o 10 femminili e 12 maschili ma il mazzo rimane uno questa cosa è così anche nella terra cioè sono un insieme se io prendo Il mazzo dei miei taroni, ecco, il mazzo Vivenzei sono mille. 22 arcani okay, tutti arcani insieme. Quindi io posso considerare, io posso le considerare dieci donne, le 10 donne, ma inevitabilmente sento, ma inevitabilmente sento le, le 12 carte maschili. Le 12 carte le 12 maschili che sostengono donne. le 12 donne. È un po' la regola secondo cui per generare una vita servono una madre e un padre, no? servono un maschile sì, e un sì. femminile, ma sì, questo perché sì. se non ci fosse un po' di maschile dentro la madre e un po' di femminile nel padre non riuscirebbero proprio ad incontrarsi, non riuscirebbero neanche a comunicare tra di loro, sarebbero incompatibili no? due universi che neanche si vedono l'uno con l'altro. La stessa cosa ad esempio se tu ci pensi accade anche all'inverso, no? ci sono come accennavi tu moltissime figure maschili che siano uomini o che siano donne o che siano anche ideali, ehm, no? riferimenti, ci sono moltissimi elementi maschili dove ci sono tratti materni, tratti legati a aspetti della madre molto forti, pronunciatissimi. Sì, sì. Non per sì, questo sì. sono meno uomini, assolutamente. No. No. Non per questo gli manca no. del maschile. No? No. Eh, è un no. po' come se il sostegno che abbiamo sentito sotto i piedi della, della terra, che in questo caso all'esterno di noi ci faceva entrare in contatto con la madre, dentro di noi lo possiamo andare a ritrovare costantemente nella diciamo nell'archetipo, nel campo energetico che chiamiamo madre, che abbiamo dentro, indipendentemente sì. da sì. Eh, qual è la nostra mamma biologica, da chi ci ha fatto da mamma, da quale modello femminile abbiamo avuto. No? Cioè io noto che nella vita, a me ma anche a moltissime altre persone che conosco, Attraverso la relazione con la madre biologica o chi riveste questo ruolo, no? che sia la madre adottiva, che sia il riferimento che ho come mamma, attraverso proprio la figura della madre si vanno a smuovere all'interno di sé eh, equilibri, riflessioni, interruttori proprio che eh, con la madre, se uno ci ci pone l'attenzione hanno poco e nulla a che fare con la figura della mamma no? hanno a che fare con il rapporto che noi, noi stessi dentro di noi abbiamo con il campo energetico della madre la madre di chi? la madre di noi stessi non so se ti è capitato a me è capitato a un certo momento della vita che proprio mi accorgessi per le varie situazioni che vivevo per la storia dei miei genitori per i diversi passaggi che sono diversi per ognuno, no? ma sì. si arriva, credo, un po' tutti a un sì. certo momento a come a una sorta di emancipazione dalla madre esterna e si, si prende noi stessi su di noi il ruolo che prima era su, su di lei, non so se sono riuscita a spiegarmi è, è difficile spiegarlo, è proprio quello che dicevamo prima, è difficile spiegarlo ma accade a tutti, è come che fino, io credo che abbia proprio anche delle tappe, è come che fino ai, mh, agli 8, 10, 12 anni eh, si ha come la, la, le due figure che i nostri genitori sono tipo ragione, anche quando ci fanno arrabbiare, come che dentro ha un eco che eh, è sempre giusto, poi un'emancipazione, come l'hai chiamata tu, un'evoluzione, una crescita inevitabile, dove ci si accorge che tutto quello che loro dicono, perché in qualche maniera lì è come che fino a una certa età sono i nostri dei, i nostri genitori è vera questa cosa che tu dici e poi tieni anche conto almeno io l'ho notato spesso no? a volte si va dagli estremi quindi hanno sempre ragione non hanno mai ragione mai ragione gli si dà contro in tutti i modi e poi ad un certo momento diventano come delle persone normali a volte ho esatto. ragione, a volte no a volte sono d'accordo, a volte no cioè si, si sganciano da questo ruolo come di, di inarrivabili esatto, In di inarrivabile, hai proprio di detto bene si arriva a un certo punto e credo che sia come sono step inevitabili però ci devono essere, devo riconoscere che deve accadere questa cosa dentro di me che da inevitabilmente e poi dopo li si deve far scendere quindi c'è proprio questo hanno sempre ragione fra virgolette non hanno mai ragione per poi accorgersi che invece come tutti come tutte le persone hanno le loro ragioni però sono come lo vedo anche nelle mie figlie è come che a un certo punto si liberano dalla nostra pesantezza, si liberano dalla nostra presenza, dalla nostra, prendila per, <coughs> fra le virgolette, della nostra onnipotenza, che, che può essere un eccesso, eccesso o una mancanza, però quando, però quando poi io divento solo Donatella e non mamma, loro si liberano dalla e questo, è importante, e questo è importante, e un genitore si deve ricordare che questo deve accadere, le deve spronare proprio perché questo accada, permette poi che ogni persona, ogni ragazzino, e ti ripeto l'età io la riesco a vedere sempre di più, fra i 10 e i 12 anni, circa, eh? ovviamente ognuno è fatto a modo suo, però diciamo questa è l'età in cui a un certo punto ci si deve liberare, quindi si passa proprio dagli eccessi alle mancanze e semplicemente il genitore è come che io semplicemente sono Donatella e quindi posso sbagliare. E quindi non, non ho più tutti i meriti, non ho più tutte le colpe, ma semplicemente faccio quello che posso e questo libera. Però mi sono accorto però mi sono accorta negli anni dalla mia prima figlia ma con tutte è accaduto che ho dovuto come spronarle se no questo processo si dilunga per troppo tempo si rimane come in un limbo e non si può arrivare veramente all'accoglienza di cui stiamo parlando ma si arriva a dare la responsabilità di questa accoglienza fuori Allora, se tu ci pensi Dona, io credo sia normalissimo che si parta No? Con questa sorta di divinità madre, a parte che assolutamente, come è, com è, eh, è, è inevitabile, è, è reale questa cosa perché quando si sì, entra sì. nella vita senza una mamma e un papà che eh, ci, in qualche sì. modo ci accolgono, ci danno modo sì, di nascere, sì. davvero non, non ci si incarnerebbe. No? Quindi ehm, ci sta che ci sia. Eh, tutto questo passaggio che tu dici ma credo che sia proprio inevitabile cioè, an... cioè, anche dopo in altre situazioni è proprio un meccanismo che mh, ci si identifica per disidentificarsi cioè si crea come questo alveolo di accoglienza per, e lo si ingigantisce perfino ma è proprio come sono step inevitabili ma quelli coi genitori sono talmente fosti questo giro, non arrivo ad accogliere me stesso. Ho sempre come la pretesa, sempre fra virgolette, che debbano essere gli altri ad accogliermi. Come Ho come se sempre un po' la, la sensazione di essere accogliata troppo, troppo poco e invece questi step di disensore di abbandonare un'idea che è solo un'idea, non è reale è re reale per un periodo poi dopo subentra altro un perché periodo si, si cresce c'è cresci. una crescita c è, c è. io credo che la madre intesa sia come mamma biologica sia come figura materna sia anche proprio come Campo energetico che incontriamo nella vita, eh, tra l'altro, Enrica. Poi, poi le rispondiamo. Se vuoi, anche più nel dettaglio. No, però Enrica eh non, ci vedo le, le io. Eh, non vedo le domande. Io non vedo le domande. Ragione, io. Non è che tu me, me le leggi. Le le le scusa, <ride> è che Enrica ci faceva una domanda anche molto bella. No, diceva, ma la, la madre si incontra solo nella terra? Ecco. No, secondo me assolutamente no, poi le risponderai anche te, ma si incontra proprio come un riflesso, no? c'è sempre questo gioco di specchi, tra l'altro eh, lo, lo dico perché per me è tipo una seconda natura, no? non so se ve ne frega qualcosa, però io lo dico, <ride> nelle geometrie sacre l'archetipo la, geometrico che si collega di più alla Terra, proprio al pianeta Terra, è l'esagono. L'esagono nel nostro corpo ha proprio una risonanza come frequenza che è quella con le, le ghiandole endocrine che si attivano e si sviluppano di più durante la gravidanza e durante l'allattamento o comunque a contatto con dei bambini piccoli, sia nella donna che nell'uomo anche se l'uomo non allatta, cioè si sviluppano questi meccanismi corrispondenti no? uno femminile e uno maschile. Quindi in tante situazioni si incontra sia nell'uomo che nella donna il contatto con il campo energetico della madre. Della madre. La mamma che La ci mamma. accoglie e che ci fa entrare nella vita insieme al papà è come fosse uno dei riferimenti principali dove andiamo a sperimentare questa parte di noi. Tant'è che tanto spesso, secondo me, sono proprio le esperienze che facciamo al di fuori della famiglia che ci permettono di come, sperimentare dei passaggi di crescita, delle maturazioni, delle consapevolezze in noi che poi si riflettono nel rapporto con la persona fisica della madre. Cioè a volte avviene anche il contrario, no? come un gioco di rimbalzo, <ride> ad esempio... Ti, ti leggo questo commento perché è interessante, no? Antonella ci dice Da ragazza dicevo mai come mia madre, ora che sono mamma anch'io mi è capitato di fare cose che aveva fatto esattamente uguali mia mamma con me. Come succede? Come succede questa cosa? Come mai mi ci ritrovo? No? A me ad esempio capita di fare questa cosa, <ride> a me succede. Anche a me capita. Me ne accorgo e dico, oddio, sono... cioè, ho un attimo... <ride> Un attimo di, di sdoppiamento di personalità me ne accorgo e, e mi fa in realtà anche, anche piacere. No? Ritrovo come, anche a me. come una anche traccia d'appartenenza quando, sì. quando succede, cioè mi fa anche tenerezza. Sì. A te ti capita? Mi capita mi capita e mi piace che, che le assomiglio, allora, sicuramente, io mi sento molto fortunato, Ho avuto una mamma. Eh, tanto l'ho fatta arrabbiare, tanto addirittura delle volte. Lei mi ha detto: Ti auguro solo di avere una fig figlia come turbolenta da ragazzina. Non ho mai pensato, non voglio essere come mia madre o non, non voglio essere come lei. Perché. Mm, mi piace molto la mia mamma mi piace, come dici tu, mi fa una grande tenerezza però io mi rendo conto di essere fortunata quando ero ragazzina tante delle mie amiche stavano a casa mia perché piaceva stare a con la mia mamma perché la mia mamma io son, probabilmente sono stata fortunata o ho scelto bene, non lo so e, e, e, e mi piace stare con lei piace anche accoglierle, accudirla e il fatto di assomigliarle mi riporta sempre ai ricordi. Tramite le sue mancanze, tramite i suoi eccessi, mi va. Mi va perché ha tirato fuori parti di me che se no non sarebbero uscite quindi mi piace poi ovvio c'è chi eh, ha avuto delle, delle relazioni con la propria madre, ma in realtà credo che sia inevitabile cioè come colore di occhi eh, o lo stesso tono della voce che sono cresciuti con me e con lei e quindi restano ma è bellissimo anche poterli vedere per aggiustarli per far sì di mia madre che in qualche maniera è rimasto come un re non mi è comodo se io lo vedo lo posso però trasformare lo devo, però prima lo, lo devo adattare, vedere proprio come si fa con i vestiti a volte esatto. no? Io esatto. lo facevo a volte esatto. con la mia mamma, le dicevo bello quel maglione lì, me lo presti poi eh, magari me lo annodavo me lo giravo, lo portavo con una camicetta un po' strana, lo adattavo no? Però mi piaceva perché da una parte era quella della mia mamma e dall'altra l'avevo fatto come piaceva a me, no? Quindi non è che dobbiamo per forza come dici tu, è inevitabile assomigliare ai propri titoli, è inevitabile, che è anche una questione non solo di educazione o di retaggio culturale, ma anche proprio una questione di genetica. È inevitabile, la mia, mamma... Inevitabile. La mia mamma quando io ero piccola era una cicciona meravigliosa e quindi non potevo mettermi su i suoi vestiti, però io l'adoravo il fatto che lei era, ehm, Quando è di Grita mi è Perché? dispiaciuto. So che l'ha fatto se stessa, che era e come hai detto tu, è bello adattarsi, sentire la sua camicia da notte. Le sue erano meravigliose. Io ci ho fatto dei musical con le sue camicie da notte, erano ho dei ricordi meravigliosi. Sì, cioè, so, cioè, so, erano proprio per l'adosso era, era questo e quindi mettevo su tutta una serie di canzoni mi inventavo una storia ma era un po' lei ancora adesso. e ancora adesso quando mi accorgo che le somiglio mi piace e quando non mi si addice non è adatto a me non è il mio vestito Posso toglierlo, risistemarlo, rimetterlo addosso e questo, questo fa sì che quello che per me non, non è adeguato per la mia situazione, per la mia famiglia, per come ho portato avanti la mia storia, la mia famiglia, semplicemente. come faceva lei a me posso quindi mi piace anche quando non è adatto sì, a me. sì succede, succede proprio così e ci dice eh, Federico una cosa interessantissima ha centrato esattamente il punto no? quando prima dicevamo eh, a volte è come se la madre all'esterno che sia la mamma sia la, la frequenza della madre ci fa da specchio per quello che abbiamo dentro, bisogna tener conto emancipandosi da questa frequenza come dicevi tu e come giustamente ricorda lui che anche noi lo facciamo all'esterno di noi questo gioco, cioè a nostra volta possiamo rivestire l'archetipo e il emettere il campo energetico con la frequenza della madre, indipendente dal, indipendentemente dal fatto che si abbiano o non si abbiano figli, che si sia uomo sì. o si sia donna, no? sì. E quando tu eh, raccontavi prima di, questa, di questo processo di crescita che hai come imparato a riconoscere e accompagnare nelle tue figlie e a riconoscere anche negli altri ragazzini intanto ti dico la verità io lo vedo in corso in persone anche molto più adulte dei 10-12 e 12 anni e non, credo che non sia né in ritardo né in anticipo probabilmente eh, per la storia personale di ognuno arriva esattamente nel momento in cui è necessario che arrivi ehm, nel momento in cui uno è in grado di sostenerlo. Sì, allora io, ti... allora io ti dico i 10-12 anni perché io l'ho vissuta a quell'età lì ed è stato fondamentale per me. E come eh, allora, se una persona riesce a vivere a pieno, eh, allora. Cioè, chiunque parla con le mie figlie dice che io sono una madre difficile. Ma difficile perché ci sono sempre. Questa cosa per me è importante, quindi per quello io spingo ehm, quando sono conto che le mie figlie erano pronte per disidentificarsi da me, io ho spinto perché loro potessero farlo. Perché questo le ha spinte a diventare veramente molto più autonome, molto più libere, accade tantissime volte perché ognuno si è scelto la madre di cui aveva necessità perché ognuno ha la sua storia, le figlie hanno scelto me e io non ne lascio. Quindi quando sono arrivate le mie figlie che sono le mie più grandi maestre non potevo raccontargli storie non potevo dirgli che possono rimanere in uno stato di un certo tipo finché gli pare perché per me non è così avrebbero scelto un'altra madre poi sicuramente è semplice però, però è, chiaro, me, è chiaro quello che dici, cioè, il più delle volte le persone questo passaggio lo fanno più avanti negli anni, ma credo che nell'evoluzione dell'essere umano è proprio come uno step che non toglie niente a chi lo fa a 30 anni, loro hanno cercato me, per come l'ho vissuta io, l'età giusta è quella, loro si sono sono proposte a me si vede nei ragazzini quando sono pronti è come che ti danno loro sono pronto è come che all'io e poi dopo cominciano a dire no non va bene niente no non ce n'è una che te ne lascio passare perché sei insopportabile mi rompi le scatole su tutto e allora sì, ti rompo le scatole su tutto così passa veloce questo momento cioè come che a un certo punto io le ho stimolate ad... però perché io sono così perché loro sono così poi ovviamente ognuno ha la sua storia poi tra l'altro una cosa veramente interessante che ho notato di questo passaggio di disidentificazione è che non è un passaggio da un lato solo cioè la no. libertà che no. si acquisisce come figli, diventando in un certo senso la madre di se stessi, ritorna alla madre dove noi sì. ci siamo identificati, sì. con la divinità piuttosto che con il non me ne va bene una, con l'odio, con l'amore. Cioè quando c'è questo scatto di entrare in relazione non più con la persona, della madre l'identificazione, il contesto le, gli avvenimenti storici della madre ma davvero si impara come a riconoscere un profumo no? una, una fragranza che può essere ovunque può essere nella terra può essere nei fiori può essere eh, nel, nella frutta che mi mangio, può essere anche nei colori o nelle geometrie per quanto mi riguarda nel momento in cui si stacca da un'identificazione la madre, c'è una grande libertà interiore nostra, ma anche a quello che avevamo identificato, gli ritorna una quantità di energia splendida. Io questa cosa ad esempio l'ho vissuta sia con mio padre che con mia madre. Quando è passata questa identificazione e si sente, è come dici tu, si sente quando questo passaggio avviene, il genitore lo sente chiaramente, che accada a 12 anni, che accada a 30, che accada a 70, non è eh, importante, si sente cioè, come un distacco, ma non tanto di un cordone umbilicale, ma proprio un distacco di dipendenza, che rende davvero una quantità di energia, di amore, di sostegno, di presenza, che chi ci ha fatto il favore di incarnare la manifestazione della madre che abbiamo dentro, ha, ha fatto veramente un lavoro meraviglioso nel bene e nel male, no? Cioè tutto l'amore e la disponibilità e la presenza e l'accoglienza che ci ha dato dall'inizio è come gli ritornasse, come si chiudesse un ciclo e si riprendesse... Esattamente tutto quello che, che ci ha regalato. Quindi è veramente un passaggio evolutivo importante per chi lo compie, ma anche per chi ne è coinvolto. Sì. sì. Che avvenga con lì allo stesso momento in cui avviene anche lì, creare il tempo che avvenga quando sei pronto a sostenerlo. Cioè, non, non, non per forza avviene nello stesso istante, non per forza, non per forza ci sono delle regole. Il ruolo, la parte maschile ne ha un altro. Quindi anche, questa, quindi anche questa cosa più è chiara dentro di noi, più riusciamo a portarla fuori ai nostri figli o ai ragazzi che ci sono vicini che ci chiedono accompagnati o che semplicemente incontriamo sì, perché? Sì. perché di adulti sostenenti di adulti presenti io credo che non solo per i ragazzi ma proprio anche per gli adulti per sì, proprio il genere sì, umano, sì. la qualità di il genere, umano. Il genere umano che abbiamo appunto attribuito alla, sì, alla hai madre, ragione. È sì, è hai ragione, hai ragione. È proprio qualcosa di che c'è tanta carenza perché non sì. siamo proprio educati a coltivarla questa frequenza. L'accoglienza è difficile, è difficilissima. Tu prova a pensare in riferimento a una madre, sì. mamma o veramente ha un ruolo che emana una frequenza di madre, che può essere veramente eh, la terra o anche gli animali domestici che mi accompagnano o addirittura in tante relazioni anche il compagno o la compagna, c'è sempre anche come una risonanza nelle persone che abbiamo accanto, sì, io sì. credo che sia mm -hmm. veramente una delle cose più difficili al mondo da attuare l'accoglienza. Sì, sì. E ti dirò di e ti dirò di più, la cosa più difficile penso di lavorarci veramente da tanto è essere accoglienti con se stessi. È una cosa veramente, veramente, veramente sempre difficile. Ci sono tanti. Tante distorsioni quindi, sì, essere accoglienti con gli altri, imparare ad essere accoglienti con se stessi perché ho 45 anni compiuti e, nonostante mi considero un adulto e anche abbastanza presente, e anche tutto sommato eh, ci provo sempre ad accogliermi, sempre. Perché perché c'è sempre qualcosina che eh, la lascio correre, la, non ne tengo conto, mi sfugge, è e, fatica. E, e, e invece continuamente mi ritrovo che se io non mi so accogliere, e questa è una delle regole fondamentali, se io non metto non posso accogliere gli altri se io non ho imparato una certa lezione se non ho sperimentato una determinata situazione e non so metterne a portarla poi fuori quindi succedono continuamente delle situazioni che mi mettono alla prova e per fortuna ci sono le mie figlie e mi dico, Dona, se non ti sai accogliere tu, dimmi come puoi in qualche maniera accompagnare loro ad accogliere se stessi. Sì, anche perché è difficile. Sacco. Non accogliere noi stessi. Tra l'altro, Dona, accogliere se stessi non è che vuol dire essere indulgenti assecondarsi, no. darsi no. sempre ragione, perché questa no. cosa credo vada specificata, perché no. si rischia sì. di cadere in un fraintendimento terrificante, cioè accogliere se stessi può essere una delle cose più difficili e sgradevoli della Terra. Sì. Ad esempio, fa faccio l'esempio personale mio, no? Sì. Accogliere me stessa ad un certo momento ha significato che io per forza avevo bisogno di seguire un percorso che comprendesse la meditazione, la condivisione, la sperimentazione e il rituale e il corso, per forza, cioè non c'era una scelta, non era un modo in cui volevo investire il mio tempo, era, necessari. era necessario, sì. Inizialmente era necessario per stare meglio, ma passata poi l'emergenza del disagio iniziale, risolti i grossi casini, è diventato come una necessità ancora più profonda, no? Come dire, hai trovato dove sta una parte fondamentale di te e adesso cosa fai? Ora, questa parte per me è stata difficilissima da integrare nella gestione familiare, nella gestione del lavoro, nella gestione di tutto, di tutto è stato veramente molto complicato se uno fraintende e dice essere accogliente con me stesso vuol dire non me la sento di litigare per poter andare via questo weekend e seguire questo corso sarò accogliente con me stessa verso questa fragilità, così te la stai raccontando e allo stesso modo, dall'altra parte, no? Eh, non me la sento di rimanere a casa con la mia famiglia, non posso assolutamente perdere questo corso di formazione, per dire, ma se sento dentro di me che la cosa giusta è rimanere invece a casa, me la sto comunque raccontando. Sì. Cioè è molto difficile sì. essere accoglienti su quello che davvero sentiamo giusto e aderente perché a volte comporta una gran fatica comporta comporta prendersi la responsabilità comporta non raccontarsi storie quindi l'accoglienza ha una parte che è veramente spietata è veramente prendersi la responsabilità è così non me la racconto più sono questo. Come anche la madre ha una componente veramente spietata quando fa davvero la mamma. Cioè, quando sai qual è la cosa giusta, ad esempio, sì. quando davvero so qual è la cosa giusta e sono in quel momento la madre dei miei figli, possono piangere, possono disperarsi, possono soffrire. Non sempre la cosa giusta è quella che ti fa stare bene. Chiunque abbia un figlio, o sia stato un figlio, lo sa benissimo. <ride> sì. Proprio così e eh, mi prendo la responsabilità di fare la cosa giusta. Se li proprio proprio. Però. vera, l'accoglienza vera non è mai comoda. Eh sì. Ad esempio è... Maria ci ha, ci ha messo un, un commento che, che chiede proprio nella pratica. No? Eh, C'è una fi... Facciamo questo esempio: questo è tipo: chiedo per un'amica. <ride> <ride> <ride> Facciamo. No, Maria, non ti volevo prendere in giro. Scusami, scherzavo. Però, ad esempio, lei dice, è una figlia ad esempio, che riceve tutto, tutto, che riceve tutto quello che si può ricevere e che non è riconoscente di niente, come si inserisce in questa cosa? Rientra nel discorso che dicevi tu prima di ehm, riconoscere quella fase di opposizione, quella fase di passaggio di, di cui parlavamo prima? Ad esempio, potrebbe essere questo o altro. Potrebbe essere questo o altro, che ha bisog bisogno di passare in eccesso, di un'abbondanza. Quindi può darsi che la figlia, in questo caso, ha bisogno di passare in un eccesso per accorgersi che c'è anche altro. Io credo... Cioè, non, non c'è cioè non c'è una regola nello specifico c'è una regola nell'accoglienza che è io devo trovare sempre continuamente un contenimento nell'accogliermi nel modo più giusto io devo sempre con l'indulgenza di, di farmi stare comoda perché mi va ma di fare la cosa giusta quindi se la cosa giusta è dare tutto lo vedi in se non è la cosa giusta non glielo dai tra l'altro in modo del tutto indipendente poi dalla reazione che c'è fuori cioè nel momento in cui la cosa giusta la senti e la manifesti se c'è la gratitudine è chiaro no? che sei più felice però proviamo a pensarla dall'altro punto di vista tutti ecco. quanti siamo stati figli Ripensando all'indietro, no? cioè, se io ripenso a tutta l'ingratitudine che ho messo in campo senza rendermene conto nei confronti in generale dei miei genitori, ma in particolare sul tema di stasera della parte della madre, quindi nella mamma e nel papà, nella frequenza della madre, mi rendo conto che sono stati come dei passaggi inevitabili per me e per loro, no? E già saperlo, esatto. rendersene esatto. conto anche dall'altro punto di vista, di quando figli lo si è stati, cambia molto da prospettiva, sì. gli dà sì. eh, una, come, appunto, un contenimento, no? una, una ridimensione più, più sopportabile, più gestibile. E poi io credo che tanto eh, tutto in questo nostro rapporto con la madre... Sia a doppio filo, cioè tanto si riceve e tanto si dà, tanto eh, mi fa riflettere e mi spinge a trasformarmi e tanto di ritorno fa o farà riflettere e spinge o spingerà in futuro a trasformare. Non è mai secondo me sincrono, spesso non è sincrona questa comunicazione nostra con la frequenza della madre a volte neanche con la terra siamo sincroni quante volte sulla terra ci camminiamo e non ci accorgiamo nemmeno di farlo ci pensiamo, ce ne accorgiamo sì, dopo lei no? è sempre presente, sì, no? è sempre presente eh, Noi ce ne accorgiamo no? a ritroso oh. che, <ride> che abbiamo camminato a volte bisogna proprio come portare l'attenzione sui passi che stiamo facendo e su dove stiamo camminando per accorgerci che siamo lì. quante volte eh, sfugge siamo da un'altra parte, con l'attenzione, sì. con la presenza. Sì. Cioè Uguale... siamo sempre lì, ma cioè siamo sempre è come che ce ne accorgiamo perché non ci portiamo l'attenzione. Quindi mentale perché mi dà quel tempo di rispondere a delle domande che sono cioè queste cose sono piccole ma non sono piccole quindi tutto quello che accade con i nostri genitori che sono veramente l'accoglienza tutto ciò che accade tramite loro tutto ciò che sperimentiamo nei loro eccezi ci spinge veramente a tirar fuori anche il lungo tempo quelle parti di noi che se no non verrebbero fuori. Quindi loro a un certo punto ci dobbiamo accorgere che fanno tutto quello che possono fare. Sì. E, diventiamo e diventiamo proprio noi che ci sosteniamo. Quando ci prendiamo quei tre minuti per respirare nei piedi dove appoggiamo per terra. La possibilità di accoglierci. la terra come volevamo essere accolti lo facciamo noi diventiamo l'adulto sostenente di cui abbiamo bisogno sia che siamo bambini sia che siamo adulti sostenendoci questa è l'accoglienza ed è difficile è difficile anche solo prendersi tre minuti e sentire i piedi che sono appoggiati per terra però è possibile che mi piacerebbe tu raccontassi prima di salutarci, è proprio quell'esercizio bellissimo che ti ho sentita raccontare un paio di volte quello dei cento passi. Che sono, io lo uso, oh, <ride> funziona di brutto, l'ho anche consigliata a un sacco di persone. È veramente una cosa piccola, come giustamente piccola. dici tu, ma non è piccola, è molto importante apre proprio delle possibilità, quindi com'è l'esercizio dei 100 passi di Donatella? È, tutti i giorni, è, per un periodo, anche io lo faccio saltuariamente, è una cosa che ogni tanto la faccio e mi aiuta tanto, conto 100 dei miei passi. Comincio tipo la mattina, eh, conto 35 passi, 25 passi, 13 passi, 13, rimango dove sono arrivata, faccio le mie cose, riparto da 13 o riparto da 35 dove sono arrivata e arrivo non so, a 70. Poi dopo di nuovo, però durante la mia giornata conto 100 dei miei passi, già essere presente per quei 100 dei miei passi nell'arco della giornata scanditi come meglio credo, però per quei 100 passi io mi permetto di essere veramente presente a me stessa e sostengo ognuno di quei 100 passi io, questa cosa la faccio anche tutti di fila, a volte i centri. Anche tutti di fila. Anche tutti sì, quando, fila. quando ho difficoltà proprio ad accogliere qualcosa, quando c'è qualcosa che sento come che si incastra no? dentro, che cavoli, lo sai qual è la cosa giusta? O così forse lo intuisci? Ma così fa un po', ci fa sta, un po quello spigolo ci proprio, ci voglio passare. Ecco, a volte i cento passi io li faccio anche tutti di fila, devo dire l'accoglienza la, la, la stimolano tanto, questa frequenza della madre accogliente dentro la richiamano molto, risuonano con la terra, portano l'attenzione a dove appoggiamo i piedi, richiamano delle parti anche proprio ancestrali dentro, che hanno sì. molto a che fare con, con l'intelligenza corporea, con le memorie proprio che ci portiamo dalla terra, dall'acqua e dalle cellule che ci compongono prima che nella, nella personalità e nel vissuto. Sì, è vero, così. Dona, Però aiuta proprio. Li salutiamo tutti? Che ne pensi? Sì. Perché tra una cosa e l'altra è più di un'ora che, che trasmettiamo, quindi come al solito la teniamo anche abbastanza corta, sì, quindi, perché deve anche. Cioè tutte le cose che abbiamo detto hanno un'emanazione comunque molto. Si muovono come dicevi tu, come questi cento passi, veramente danno la possibilità di far emergere anche altro, far salire delle riflessioni che sono importanti. Sull'accoglienza si potrebbe parlare probabilmente per... 3-4 ovviamente, però dentro si può continuare a fuori in ogni parte, sì. almeno io almeno continu io ora. continuerò a farlo, con la speranza di arrivare forse un giorno quando sono vecchina, sulla la fortuna di arrivarci ad accogliermi. Mi sto immaginando vecchina sul portico di casa, <ride> a piedi nudi, appoggiati a terra. <ride> Anche oggi ce l'ho fatta a togliermi le scarpe. E forse farò anche un. E forse farò anche un. Mitica. Grazie a tutti per aver seguito. Grazie, Dona. stata grazie una serata. Grazie, una sera grazie, grazie a tutti. Ciao! Grazie. Grazie. Ciao!